Ciao tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Margie, siamo qui in un nuovo vlog. Allora, oggi volevo parlarvi di una cosa un po' importante, diciamo. E le recensioni, dove sono finite? Sono un bel po' di tempo che non le carico. anzi, in uno scorso vlog vi avevo detto che l'avrei riportato, ma poi non l'ho più fatto. Semplicemente perché dopo 6-7 mesi che porto le recensioni, mi è venuto in mente che forse proprio un... Microscopico eh? però mi è venuto in mente che forse fare recensione episodio per episodio per circa 160 episodi non è una genelata diciamo che poi le cose vanno anche a rilento, no? quindi si perde un sacco di tempo di, di sto basso finisco nel 2063 magari mi è venuto in mente un'idea un po' più pratica magari i video saranno più riassuntivi però sarà molto più efficace, molto più veloce quello che vi sto dicendo è che ho in mente di recensire stagioni intere di Giorgio farei 6 video farei la prima parte, anche se l'ho già finita episodi, però mi sembra giusto anche portare la recensione intera, no? Poi la seconda, la terza parte, Stardust Crusaders, divisa in due parti, poi quarta e quinta parte, più quattro video sulle ova di Roan Scive. Parlando di One Punch invece sarebbero comunque due video per le due stagioni, e invece, ehm, credo siano sei le ova, parlando di Warrior non ho ben in mente se fare un, un intero video perché comunque la serie sono tutti episodi a 50 minuti e poi sono un po' difficili da riassumere infatti per il primo episodio ci ho messo 7 minuti circa nel video finito per questo non so se fare due video da 5 episodi l'uno o un video tutto insieme però uscirebbe molto ma molto lungo quindi io penso che farò dall'1 al 5 poi dal 6 al 10 poi magari con questo metodo riesco molto a velocizzare a finire molte serie insieme magari quando escono le nuove stagioni visto che sarà un episodio a settimana Uh, ve lo porterò settimanalmente e poi quando la serie sarà completa vi porterò la recensione completa a parte i warrior che come vi ho detto la divido in parte Beh, così facendo uh, sarò molto più libero di caricare anche altro e sarò libero di portare anche altre serie recensite ovviamente questa qui è una cosa definitiva non è una cosa che vi chiedo è una cosa che farò sicuramente è quella di portare le stagioni intere perché l'occhi ma che Cosa definitiva questa che porterò non è un dubbio Quindi eh, è molto più comodo per me Quindi porterò stagioni intere. No, no, no, Loki, Loki io l'ho già vista sta scena, Loki, per favore eh. Quello che vi dicevo è se portarvi solo le stagioni Oppure una volta finite le stagioni magari portarvi comunque episodio per episodio Questo lo deciderete voi Poi ragazzi un nuovo annuncio da fare Quando uscirà Jujutsu Kaisen, l'anime, io ve lo porterò episodio per episodio, appena usciranno, il gio... appena usciranno gli episodi sottotitolati in italiano, il giorno dopo oppure giù di lì, entro due giorni, vi porterò subito la recensione, quindi ragazzi, eh, restate sintonizzati. Quindi ragazzi, era questo di cui volevo parlarvi nel vlog di oggi, venerdì ci vediamo con un nuovo video di My Hero One's Justice, quindi restate sintonizzati.